Dal suo punto di vista qual è il ruolo della musica nella produzione di progetti di impegno civile? Beh, la musica è in assoluto uno strumento di comunicazione privilegiato dei ragazzi, in assoluto. E quindi è la maniera migliore che oggi i ragazzi hanno per veicolare le prime idee e, e anche la loro voglia di impegno civile. C'è una frase molto bella che io credo di citare Riccardo, quando presenteremo il mio libro in film, che è una frase che era sulla copertina di un di un gruppo della scena rock and ground in inglese negli anni 70, il gruppo si chiama Red e da qualche parte sulla copertina c'è una frase che a me è sempre colpito molto, che non era una loro frase ma che avevano voluto e che diceva, eh, l'arte non è uno specchio ma è un martello. Beh, io penso che la musica debba avere questa funzione, non deve semplicemente, non è semplicemente un riflesso della quotidianità, anche se questo è già un ruolo importante che ha ma deve essere anche una maniera molto dura, molto forte per scardinare la quotidianità. E la musica riesce a farlo, la musica davvero a 360 gradi, una musica di impegno, ma anche quella leggera. C'era chi, credo Dylan, che diceva che, due minuti di una canzone pop si riesce a comprimere l'universo quindi la musica è la maniera davvero più efficace che io conosca per veicolare anche messaggi importanti in maniera leggera